Salve, salve a tutti, sono Cosimo dalla provincia di Bari, eh, sono un corsista di, dello chef Andrea Rigilio della sua Academy. Premetto che non sono del settore, non sono un pasticcere, però da sempre ho questa mia grande passione insomma, per la materia, per la pasticceria in generale per la rosticceria, per cui da sempre mi cimento, mi cimento nella realizzazione nel mio piccolo, di piccoli insomma dolci i classici dolci della domenica però eh, sono sempre sono stato sempre alla ricerca eh, eh, alla scoperta di, di, di ad approfondire la materia a voler capire sempre di più eh, a voler interessarmi sempre di più a voler essere in un certo senso padrone della materia eh, e quindi approfondendo con vari testi eh, anche vari video che magari nella rete si potessero cercare però devo essere sincero non trovavo mai eh, quel qualcosa che mi soddisfasse eh, per caso devo dire per caso un giorno ho visto un video dello chef Andrea Digilio e sono rimasto colpito, mi ricordo che questo video trattava la, la pasta frolla di base, e sono stato colpito dal suo modo di esporre l'argomentazione, il, il suo modo era molto chiaro, semplice, ma allo stesso tempo molto, ma molto efficace. Quindi eh, venni colpito da questo e ho continuato a, curioso a vedere tutti i suoi video nel suo canale. Per cui ho deciso eh, di acquistare eh, il suo primo corso di pasticceria di base, quindi ho contattato l'assistenza la, e ho acquistato il primo corso di pasticceria di base eh, perché volevo appunto mettere bene nei miei fondamenti e capire bene fin dall'inizio questa materia. Per cui adesso, dopo qualche mese eh, dall'acquisto del corso, posso, posso ritenermi veramente soddisfatto appunto dell'acquisto che ho fatto e, tra l'altro lo chef è abbastanza um, disponibile uh, con i corsisti uh, quando c'è qualche dubbio qualche per perplessità sull'argomento basta scriverli lui subito ti risponde uh, disponibile uh, per cui io vivamente lo consiglio veramente a tutti coloro che vogliono approfittare approfondire la materia vogliono imparare dalle basi come me e anche per chi è del settore perché sicuramente arricchisce molto il bagaglio culturale della materia insomma io vivamente lo consiglio infatti da qualche settimana ho acquistato anche altri suoi corsi il corso dei bilanciamenti che questo è proprio il top dei corsi a mio avviso in quanto ogni dubbio, ogni perplessità in questo corso viene risolto in quanto um, lo chef eh, ti aiuta a, a ragionare, proprio a capire per quale motivo determinate cose avvengono, a capire eh, il perché delle cose, a, a, a capire la tecnica e non semplicemente eh, leggere una ricetta, ma a saperla interpretare e a, a maggior ragione a saperla eh, con le proprie eh, mani inventarla la ricerca nel senso eh, saperla bene interpretare e non essere più schiavi di una semplice eh, ricetta per cui io sono molto soddisfatto di questi corsi eh, ho, ho acquistato anche pasticceria levitata e classica e moderna c'è tanta roba, tanta roba da studiare ancora. E tanti argomenti sono proprio delle miniere d'oro. Ehm, tanti, tanti argomenti. Inoltre, ehm, nei corsi sono compresi anche diversi libri che lo chef ha scritto. E quindi, che dire? Io lo consiglio vivamente a tutti. Eh, ringrazio lo chef Andrea Di Giglio per la sua disponibilità, per, eh, per aver creato questa Academy. Eh, anche tutto il suo staff che sono veramente eh, eh, puntuali la sua assistenza eh, sono veramente puntuali nel chiarire ogni qualsiasi dubbio eh, davvero lo consiglio vivamente a tutti e grazie a tutti, grazie Chef Andrea De Giglio ciao